Ragazzi ci stiamo dirigendo verso gli agency per tentare la challenge di oggi Che ogni chest che apro lo schermo si rimpicciolisce Ho messo arena, io non ci avevo mai giocato Giusto perché sono nella open league, sono in arena 1 e Mi andavo di registrare un video con gente che spero sia scarsa Perché giocando in singolo, ragazzi in pubblica È come giocare in arena Vieni joinato con le persone del tuo stesso livello Quindi tutti tryhardano, tutti giocano troppo bene È noioso Fortnite se continua così e se non sistemano questa cosa del matchmaking Perché per me è una gran stupidata Veramente diventerà molto noioso Comunque intanto noi proviamo a fare del nostro meglio Infatti già vedevo dei tipi abbastanza diciamo sconnessi E non proprio sicuri su quello che volessero fare Quindi sì, credo che ci divertiremo ma mi dispiacerà più che altro per queste povere persone che eliminerò Veramente mi spiacerà un sacco Cioè guardate, dai, fugge non, non sa neanche lui cosa sta facendo Mi, mi spiace dover giocare così ma Era l'unico modo per cercare di fare veramente questo video come si deve ragazzi Veramente Cioè... Perché? Perché io trovo in arena Gente più scarsa di quella che trovo in pubblica Ok che è la prima open league Quindi è normalissimo Ma perché in pubblica io trovo gente che trayarda Come se fossero delle scream Comunque dai, prima cesta, vediamo Ah, ottimo Perfetto, vabbè Io sarò costretto a trovare un tizio qui Che ora mi farà saltare in aria E invece no, invece è evitato Grazie mille, dude Tra l'altro credo che ora salirò di 8 leghe Solo facendo un game, ma non fa niente ragazzi inshallah. Anzi, cerchiamo più che altro di farci delle kill a sto punto almeno, almeno ci prendiamo tutto quello che è il nostro, ecco Quelli più pericolosi a questo punto sono i bot Che io non sottovaluterei mai, ragazzi Specialmente Midas in questo caso Poco simpatico 25 uh, 24 23 Dai, dai, dai, dai, dai dai, Manca colpa, manca colpa, manca colpa Ok Google 11, bella per te, brother Ma dico, che senso ha mettere le armi mitiche su, su pubblica? Cioè, qualcuno me lo spiega che senso ha mettere le armi mitiche? Io sta cosa non l'ho capita Cioè tu mi metti un'arma mitica, ok? Va bene E io lo accetto, cioè ci sta Ma perché? Dai, un vantaggio tattico, secondo me, esagerato a chi non lo dovrebbe avere in uh, Capito? In arena Cioè non, non ha senso che tu mi metti armi mitiche Ma ci, ci stanno? Forse sono io stupido? Non lo so, forse sono io strano, eh, però Allora, aspettate un attimo ragazzi, mi devo curare Sì, ci sta, ci sta perché ci sta Midas qua sotto nel corridoio Quindi ci stanno decisamente eh, però è andata molto male qua, ti è andata molto molto male Non ho capito se ci sta qualcun altro, probabilmente no Io non so neanche quante, quante ceste ha aperto, ma lo schermo si è fatto abbastanza piccolo Quindi dobbiamo stare attenti ragazzi, eh, con le ceste Dobbiamo regolarci, ecco, altrimenti poi lo schermo diventa eh, impossibile da guardare per tutti Cioè, non credo che possiate più vederlo a un certo punto Specialmente se siete da mobile Quindi <ride> diamoci una calmata Che tu sei pericolosissimo Io ti conosco troppo bene Ok, vediamo un attimo Ok L'arma la dà Sì ragazzi, l'arma la dà decisamente Cioè, non, non è più competitivo Le armi mitiche sono mitiche per un motivo Bot? Spero di sì Ok ragazzi, dai, faiiamoci queste due chest Poi... Direi che possiamo darci un attimo una regolata. Alla riscossa, ragazzi! Andiamo! Riuscirò a fare questa cosa? Ok, non ho tutta questa mira, forse. Ora dovrebbe andare. Ok. Uh, corretta! Uh, mi sento molto in colpa per questa cosa che ho fatto proprio tanto, ma proprio assai. Cioè, non lo so, ragazzi, mi sento in colpa a giocare a Reina in Open League. Cioè, io non sono forte, eh, sia chiaro, non sono assolutamente forte, però... Rispetto a quella over lì, che probabilmente ho sì. Rip ripissimo per loro. Mm, Un'altra pozza grande, ok, magari faccio lo scambio di posto così. Siamo messi meglio. Allora, io all'ESI vedo delle costruzioni, però non vedo gente. Un altro approvvigionamento, circa centro safe Pericolosetto, a dirla tutta Però non fa niente, dai ragazzi In realtà non so neanche a cosa ci potrebbe servire Se non a prendere un'altra jab Ma poi del resto abbiamo cure, abbiamo armi, abbiamo tutto Cioè potrei ottenere solo uno scar leggendario O un fucile a pompa leggendario Poi del resto <ride> non ci serve altro Qui qualche nemico è stato decisamente eliminato eh, Gli è stato anche lasciato il loot No, più gente è stata eliminata in questa zona Vabbè, stiamo attenti Ok Ci ha dato giusto una jump Come dicevo non ci sarebbe servito altro Ma che Ma che Ma in che senso Bra ma in che senso Ma io non ho capito Ma in che senso sta cosa Scusami Poi non ti sei chiuso neanche bene No dai raga mi sento in colpa però No Io lo so che non dovrei fightare sta gente Io dovrei fightare gente molto più forte Mi sento veramente in colpa dai Però sta spreca materiali dai Facciamo cazzate no, Non fa niente non fa niente L'ho fatto fare pure danni Peccato peccato No raga lo so lo so che sono un infame Lo so ma l'alternativa era o tryhardare in pubblica o registrare in arena E sinceramente 10 volte arena in open league So sad man, so sad Mi spiace, io poi sto facendo pure un sacco di kill Così la prossima partita io già sto tipo nella, nella seconda <ride> Nella seconda lega, capito? Cioè subito, diretto, passo da, dalle stelle alle stelle No vabbè, probabilmente mi ci vogliono un altro bel po' di partite Per passare dalle stelle alle stelle, però Oh jump, jump, quella mi interessa, aspettate calmi se l'ho bloccata qui, qua cosa c'era? Niente, ok, un'altra jump Quasi quasi questo me lo prendo Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero Siamo calmi Ma io sempre tenersi fuori, quattro jump ragazzi Sto pieno, cioè posso fare quello che mi pare Avrei potuto provare anche la tua anti-bomb eh? Cioè sarebbe stata tranquillamente fattibile Io non ho tryardato. O non sono andato in giro a eh, cercare nemici Ok, un'altra jump Perché tanto ormai che ce frega Dai, dai, non costruisce neanche. Non costruisce neanche. Ma. Ma dico, sta gente. Ma viene joinata così anche in pubblica? Cioè, se loro giocassero in pubblica, verrebbero joinati allo stesso modo così? Con uh, gente del loro livello? Credo di sì. O forse in pubblica avrebbero joinati a caso, cioè leggermente di più a caso, perché so che il matchmaking in pubblica ormai è come quello di Arena, però cioè, avete capito quello che intendo. Ragazzi, tra l'altro vi ricordo che ogni sera alle 21 siamo in live per giocare insieme sia a Fortnite sia a COD Warzone, quindi se volete giocare con me andate in descrizione nella sezione live streaming e iniziatemi a seguire in modo che non vi perderete la live che faremo stasera, quindi vi aspetto. E tranquilli, in live non giochiamo in arena In live giochiamo in pubblica Allora, vediamo un attimo Sta quel tizio lì Che potrei provare un attimo a, a farmi Ah, quello però lo sa costruire un po' meglio Eh, tra l'altro si è anche fatto le bende Vabbè, non è uno stupido, dai, non è uno stupido Decisamente... No, raga, non sottovalutiamo sta gente Questo c'ha pure un lanciarazzi Se fa... Esatto, questa era una di quelle persone Che vi dicevo, da un momento all'altro potrebbe rivelarsi Una bestia, infatti questa è una bestia Cioè, beh, bestia, è forte siamo attenti a quello che facciamo perché c'è il, il lanciarazzi, la cosa principale che mi preoccupa. Ok. Diciamo che il suo colpo è stato pericoloso, ecco, lo definirei pericoloso. Certo che 14 kg ho fatto un po' schifo, eh, per essere la Open League. <ride> ammetto le mie colpe, ammetto le mie colpe. Potevo farne molte di più per il livello della gente, però, scialla, dai, ragazzi. Eh, lo sapete, qui stiamo provando a fare una challenge, non stiamo provando a vincerla come i bei vecchi tempi. Anche se per come sto giocando. È molto a... molto a tryharder. Non l'ho capito, sincero. Vabbè, io risalgo. Quando vuole ne siamo qua. Sinceramente io mi lancerei anche giù per fightarlo. Non credo sia un problema. Magari lo facciamo passare di qua. Non ho capito se quella struttura è sua o di un nemico. Probabilmente di un nemico. Ha sparato col fucile a pompa. Non l'ho capita. Vabbè, avrà sbagliato semplicemente. Ok, è sceso. Ma perché perdi la ground? Non ha senso perdere lay ground. Non ha senso. Io mi sento anche in colpa perché fanno queste cose. Perché scendi? Avevi la ground. Vabbè, l'altro sta là, ragazzi, l'abbiamo capito. Tra l'altro, ragazzi, io mi ero completamente elevato dalla testa. Che la safe si spostasse in. Uh, in arena. Non, non era fissa. Non si chiudeva. Cioè, si chiudeva dopo un bel po'. <ride> Lol. Va bene. Dai bro, non ha senso, non, non ti sparo Guarda, mi, mi gratto anche il naso Tranquillo, dai Ragazzi, non no sto assolutamente flexando E non mi sento forte assolutamente GG, la sfida ce la siamo portati a casa E quella era la mia priorità